Ragazzi siamo qui dalla Croce Bianca, dalla sede della Croce Bianca per questa giornata dove Donation Italia si eh, presenta il nuovo eh, direttivo e il, il, il nuovo anno 2019 con il tesseramento. Presentiamo questa giornata di eh, eventi nuovi eh, e nuove possibilità eh, di ehm, stare tutti insieme e cercare di migliorare come avevo anticipato il nostro amico Stefano siamo qui alla sede della Croce Bianca di Salerno in via generale Clark numero 5 all'interno della struttura della regione Campania e accogliamo Donation Italia dal, dalla quale all'inizio della fonda, della loro nascita eh ospitiamo e collaboriamo per le loro attività sociali ehm come ha sempre anticipato il nostro amico Stefano noi domani 19 maggio saremo in una bellissima location al ristorante Pizzeria Giardiniello sulla litoranea di Ponte Cagnano dove abbiamo organizzato con grande piacere una pizza sociale nella quale interverranno Veronica Show e anche Felice D'Amico, il maestro Felice D'Amico per quanto concerne il tema importante della violenza sulle donne nella quale noi abbiamo partecipato ad un bando con tantissime altre realtà italiane, quasi 172 progetti, arrivando terzi in Italia, sul come detto, il tema delle donne, realizzando ovviamente tutto quello che concerne il sostegno psicologico, sociale e legale per quanto riguarda le donne, ma non solo, e ovviamente abbiamo realizzato un qualcosa di nuovo e innovativo, che è un'app, per migliorare la comunicazione verso coloro che hanno un attimino un po' di remole ad iniziare a denunciare questo problema importantissimo che è una grande piaga oggi in Italia poiché la maggior parte degli omicidi attualmente che si vengono a conoscenza sono quasi tutti femminicidi. Quindi vi aspettiamo il domani 19 maggio alle ore 20 a questa serata e buonasera a tutti. Eh, siamo nati da poco nel nostro territorio, eh, contiamo ben 150 soci. Come prima esperienza associativa abbiamo fatto delle convenzioni con le attività commerciali sul nostro territorio dove, tutte le dove tutti i, i commercianti sono associati con noi e tutti i nostri soci possono soffrire delle convenzioni con tutti i commercianti avranno degli sconti in tutti i commercianti tante sono le cose messe in campo dalla nostra associazione oggi sono qui, ringrazio Luigi Bisogno per l'invito è la prima volta che mi ritrovo qui a Salerno con lui abbiamo fatto altre cose insieme, altri progetti e spero di continuare con lui in questa grande famiglia. E da tre anni curo l'evento Blind Pottery Light. Blind Pottery Light è una, un evento per avvicinare diciamo, eh, le, eh, persone, appunto, una, le persone non vedenti e i povedenti al, al mondo dell'arte eh, le difficoltà che si presentano in città uh, durante il periodo delle luci d'artista. La difficoltà che si presenta da Salerno in città durante il periodo delle luci d'artista cioè, ho, ho pensato, uh, di far realizzare già dal primo anno delle tavole, uh, delle tavole in ceramica per un percorso d'attile. Nel primo due anni le tavole sono state realizzate da, uh, dalla bottega Salerni da, da l'estrone in centro storico che è in Malusco, e uh, dall'anno scorso invece la, la presento con, con, Donation, uh, con Donation Italia e con Anna Ferrara che è la mia compagna. L'anno scorso abbiamo scelto come personaggio il piccolo principe, quest'anno abbiamo scelto Pinocchio e infatti le tavole adesso fino al 2 giugno sono esposte al parco Pinocchio di, di Collodi a Pescia in, in Toscana. E, Il mondo che vorrei, che è un progetto sull'accessibilità, l'abbiamo portato alla scuola Posidonia di Torrione, è stato un successo per sette classi di seconda. Media inferiore e abbiamo parlato di barriere architettoniche, di barriere mentali, di accessibilità agli edifici, ma soprattutto di fruibilità degli spazi di lavoro. Il si articolano in diverse fasi: c'è cioè una, di di di una parte di gioco e una parte di realizzazione del mondo. Che vorrei, cioè di una vera e propria microcittà fatta con l'ego. Uh, contiamo di. Uh, Rifarlo presto in altre scuole e puntiamo sulla sensibilizzazione delle nuove generazioni. Attraverso l'arte veicolano messaggi eh, culturali e sociali. In questa occasione siamo nel, ne, nei, nei locali della Croce Bianca, dove eh, l'Associazione Nazionale Donation, un'organizzazione che eh, sensibilizza la donazione del sangue e degli organi sta facendo la sua parte e noi siamo a Salerno, chiove a Salerno che fanno fa un dagli artisti. Importantissimo di arte e spesso sono, sono per un, un progetto molto interessante, In effetti queste opere, ehm, il queste opere venduto che fanno, di queste opere va devoluto all'associazione. Bellissimo, importantissimo volontario, volontario, di cui purtroppo questo lavoro spesso viene anche con il presidente Luigi Bisogna, allora, cioè, um, pensavamo il so, di organizzare una, una collezione questo settore, diventa veramente quel momento, una, momento che a volte dà delle risposte. Uh, le opere esposte sono sia di artisti salernitani, con un grande accento sul lavoro che facciamo, sia tutti quanti, di artisti. Si eh, La sost... progetto. È partito uh, l'anno scorso con una grande esposizione alla Stazione Marittima di Salerno, di disegnata da Zadig dove eh, molti hanno partecipato, 102 artisti, molti di questi artisti ha, ehm, ci hanno donato queste opere che vanno in un progetto che si chiama Expo Street Pop Art, Abbattiamo gli Egoismi. Ehm, questa è solo una presentazione, ma il vero eh, progetto partirà a, a giorni, diciamo a, fra, fra pochi mesi, dove attraverso queste strutture sono, sono a deposito alla stazione Maria. Sono strutture che, dove noi possiamo lavorare in mezzo alla gente per, perché gli eventi si chiamano Expo, perché sono ciclici eh, street. Perché in, eh, in tutto quello che avviene di bello avviene in strada. Pop, perché li facciamo con la gente, e arte, perché arte. Quindi, questa presentazione è la partenza per poter poi fare questo, per sviluppare questo lavoro che. Diciamo, è sempre un... un eh, abbiamo uno slogan, se l'arte è viva si interesserà della vita e noi con l'arte e i nostri artisti ci, ci interesseremo dei problemi, anche problemi eh, di volontariato, eh, persone disagiate, eh, insomma, mh, questo è il nostro scopo. Oggi siamo qui e sono felicissimo. Ringrazio Donation che ci ha invitato, eh, la curatrice e, la, eh, e la, la, la signora Anna De Rosa. Di quello che è stato quest'anno eh, insieme e eh, di quelle che sono state le bellezze di quest'anno di attività, tant'è vero che appunto eh, parlando di bellezze io eh, ringrazio che è presente in sala, sia Angelo Lazzano dell'associazione Art Experience e sia Anna De Rosa perché hanno allestito stamattina alle ore 9 questa piccola ma eh, molto bella mostra proprio per eh, continuare diciamo, quel discorso nel quale per noi eh, la bellezza di stare insieme non è soltanto un discorso legato eh, al momento sociale insieme, ma un discorso nel, nel quale in maniera generica e a 360 gradi noi intendiamo tutto bellezza, quindi arte, amore dono, non esce in Italia quindi come sappiamo tutti nasce appunto per promuovere la cultura del dono dono inteso a 360 gradi e dono eh, inteso come ogni cosa può essere donata la propria arte la propria pro professionalità come stanno facendo anche eh, gli associati qui e come fate anche voi e donare su tanti temi, noi abbiamo affrontato giornate di sensibilizzazione sociale, abbiamo affrontato questioni legate alle politiche sociali e giovanili anche di Salerno. Questa grande organizzazione, da dove nasce, come nasce, perché nasce? Donation Italia nasce innanzitutto per creare una, una casa giuridica, sostanzialmente a quello che è stato il nostro evento Uh, più grande, uh, ovvero il festival del dono, abbiamo così chiamato, che dona con amore, cioè ovvero un festival nel quale in sei anni, quindi nasce prima il festival e poi uh, l'associazione, uh, è un festival nel quale noi nella giornata di San Valentino, ovvero il 14 febbraio, invitiamo tutti quanti, associazioni, studenti e dicevo insomma, Uh, il 14 febbraio, il contesto nel quale appunto, giornata di San Valentino, quindi giornata degli innamorati, dona con amore, Questo, insomma c'è stato tutto un grande studio alle spalle, e, um, in quell'occasione ci eravamo trovati per caso diciamo, uh, a leggere, ad apprendere dai giornali una delle solite emergenze, ovvero quella di donare sangue che... Da lì capimmo l'importanza di don donare il sangue, di stare insieme, di sensibilizzare su questo tema. Da quel momento eh, è nato un vero e proprio festival e siamo riusciti man mano ad aggiungere varie associazioni. Nel giro di sei anni, così non ve la faccio troppo lunga, nel giro di sei anni questo festival, grazie all'associazione Erasmus ESN, Erasmus Student Network di Salerno, di cui il Presidente poi diventò presidente nazionale, siamo riusciti a portare questo format a livello nazionale, quindi il 14 febbraio, dalla terza edizione in poi, ha coinvolto altre 20 città italiane oltre Salerno, 12 comuni della provincia di Salerno, 20, circa 21 città, città d'Italia, dalla Sardegna, quindi da, siamo stati a uh, Pisa, Cagliari... Catania eh, Trapani Roma cioè, insomma eh, comunque sono tante poi sono tutte sul sito e, e quindi qui abbiamo compreso l'importanza come appunto spesso ci diciamo tra noi della rete quindi ecco questa è proprio la rete che funziona quindi un semplice format una semplice idea che è nata e partorita da Salerno è riuscita a coinvolgere 20 città italiane e dalla quinta edizione siamo riusciti ad essere anche a Madrid l'anno scorso Grazie a Kalina, che è qui con noi del centro italiano bulgaro, siamo riusciti a coinvolgere anche Casalac, che è la città delle rose in Bulgaria. Quindi in così poco tempo siamo riusciti già a creare un festival che ha raggiunto e superato i confini nazionali. Da questo evento poi abbiamo avuto tutta una serie di riconoscimenti, quindi siamo usciti su tutte le testate nazionali, eh, abbiamo ricevuto un premio nazionale dall'Associazione Gesia Italia, eh, due stati fa eh, mh, ci eh, raggiunse a Salerno l'allora allora Presidente eh, del Parlamento europeo, l'onorevole Antonio Tajani, col quale appunto diciamo c'erano nelle sue intenzioni quello di provare a fare in modo che questo format andasse uh, in Europa, cioè a Strasburgo quindi insomma avesse diciamo anche il, il patrocinio dell'Unione Europea quindi insomma abbiamo messo veramente delle basi direi molto interessanti, poi ci siamo accorti che comunque sostanzialmente trattare solo forse la questione del sangue era, poteva essere un po' limitante e quindi ci siamo allargati e Da qui eh, elenco rapidamente un po' le varie iniziative. Abbiamo avuto ben tre edizioni di Blind Pottery Light, eh, ovvero una mostra eh, d'arte tattile narrativa dedicata a persone non vedenti e ipovedenti, che è stata, vi posso assicurare, è stata una delle prime mostre del sud Italia.